O con tilde y con accento acuto punto punto punto ien, i, xy con accento acuto. Ia con con accento acuto 4. KBS Copyright News 1. Aperta parentesi chiusa parentesi aperta parentesi chiusa parentesi uguale 4. 44 uguale 4. Barra rovesciata I, xy con accento acuto chiocciola y. A condieresi u condieresi dollaro a condieresi 7 u con condieresi 55 punto esclamativo rovesciato P, dollaro 3 u con accento circonflesso 11 barra verticale punto. Di pa a condieresi.